Il problema non è mai quello di rendersi conto che il proprio lavoro non ci dà quella passione che vorremmo sentire, non, ce lo fa, non ci fa vivere con quell'entusiasmo verso la nostra professione. Uno si rende conto se il proprio lavoro non è allineato ai, ai propri valori o se il proprio lavoro non permette di, di crescere quanto si vorrebbe, di viverlo con entusiasmo, di esprimersi a pieno. Eh, uno si rende conto. Quello di cui uno fa fatica, quindi il vero problema è quello, a dire vabbè, mi rendo conto di questo, ma come faccio a invertire la rotta? Cioè, come faccio a trovare qual è la direzione che finalmente mi permette di vivere il lavoro? Come qualcosa di cui sentirmi innamorato, qualcosa di, di cui mi sento orgoglioso. Perché, vedete, di tante persone che mi approcciano, proprio per questo problema, alla fine tutte si dividono in due categorie. C'è un gruppo di persone che... Ha un sacco di interessi, un sacco di passioni, un sacco di hobby, gli piacciono un sacco di cose e quindi, tra questa moltitudine, non sa quale prendere e quindi si sente un po' disorientata. No? disorientata. L'altro gruppo di persone sono quelle che invece non hanno mai, magari, coltivato tanti interessi o non hanno una passione sfrenante verso qualcosa e quindi anche lì non sanno in effetti che direzione prendere. In entrambi i casi, il problema di base è lo stesso, quello di dire. Io so che non mi esprimo a pieno, so che non sono realizzata, realizzato a pieno col mio lavoro, so che non mi permette di crescere quanto vorrei economicamente, ma anche a livello di soddisfazione, crescita personale, ma non ho chiaro che direzione prendere. Ecco, se anche questo è il tuo problema, a prescindere da quale categoria, di quale categoria sei, stai con me perché durante questo video faremo un percorso che ti porterà ad avere una grande chiarezza, ad avere una direzione inequivocabile che puoi, puoi prendere, già da oggi ovviamente non ti aspettare che domani troverai il lavoro della tua vita ma aspettati che avrai almeno la direzione da seguire per poterti realizzare tramite il tuo lavoro io sono Emanuele Fortunati e questo percorso questo viaggio io lo offro solitamente con un percorso che si chiama da professione a missione e che aiuta proprio le persone che sentono di non esprimersi a pieno col proprio lavoro ma non hanno chiaro che direzione prendere a rimettere i propri valori autentici al centro della propria vita e della propria professione per trovare, poi per reinventarsi professionalmente e vivere un lavoro e una vita di cui sentirsi innamorati e orgogliosi ogni giorno. Oggi questo viaggio, che dura 12 settimane, te lo concentrerò in un video parlando della cosa essenziale, di quella che fa eh, una prima differenza. Non è l'unica, ma questa se non altro ti dà una chiarezza di direzione, che è un buonissimo punto di partenza. Allora, partiamo subito da una premessa, che abbiamo capito che il problema vero non è il rendersi conto di non star bene al lavoro, che il proprio lavoro non riflette esattamente se stessi, il problema è quello di dire non ho chiaro che direzione prendere. In realtà il problema vero non è neanche quello, perché la maggioranza delle persone che mi approcciano, dopo aver scavato un pochino o dopo aver iniziato il percorso, hanno esattamente subito chiaro qual è la direzione che vorrebbero prendere però non permettono a se stesse inizialmente di considerare questa direzione come qualcosa che possa diventare una professione, perché magari è, una, è un qualcosa che sembra impossibile da realizzare, perché magari eh, non ci rendiamo neanche conto che in effetti quella potrebbe diventare una professione, perché non abbiamo un modello di riferimento non riusciamo a associarla a una professione precisa. Faccio l'esempio di Francesca che mi approcciò qualche mese fa e con la quale poi abbiamo fatto il percorso insieme. Lei... E mi disse che aveva studiato biologia, aveva lavorato in diversi laboratori ma aveva capito che non riusciva a fare la differenza come voleva, quello che faceva non, non le dava entusiasmo. Si era quindi messa in lista per diventare insegnante, è stata presa, ha iniziato a fare l'insegnante pensando che potesse fare una differenza, avere un impatto più diretto sulle nuove generazioni, una cosa importante che le stava a cuore. Però anche lì si è resa conto che non le dava quell'entusiasmo, che non sentiva fosse esattamente la sua direzione. E quindi mi ha contattato perché si sentiva bloccato, diceva a questo punto non so più che pesci pigliare. Alla domanda molto diretta che le fece è, e quindi cosa vorresti fare? Lei mi disse, no, eh, io ti sto contattando proprio per questo. E allora con un pochino di, di lavoro, di psicologia, tra virgolette, con due o tre domande mirate, è venuto fuori che Francesca eh, in realtà aveva chiarissimo quello che voleva fare, solo che non pensava potesse essere un lavoro una professione. E in pratica Francesca sta veramente a cuore una cosa che la natura torni ad avere un ruolo dominante nel cuore delle persone perché si rende conto, come penso tutti, che la natura è stata un po' boicottata, disfrattata, no? Ci sono sempre meno spazi verdi, la rispettiamo sempre meno, rispettiamo sempre meno l'ambiente e soprattutto non godiamo e sfruttiamo la bellezza e il potere della natura. Io non so te, ma quando io faccio una passeggiata in montagna, una camminata nel bosco, mi sento rigenerato quando vedo un panorama bellissimo, mi emoziono. Questa è no, la mia vita, vale tanto. Ecco, a Francesca eh, interessa, sta a cuore che le persone acquistino questa sensibilità ed è una cosa che le è sempre stata a cuore. Che è una cosa che sente sua eh, quando le dissi: Ma se tu potessi lavorare in quel senso, cioè aiutare le persone a guadagnare questa sensibilità, non lo faresti? E lei disse: Sì, sì, sì, però quello non è un lavoro. Vedete la differenza? La sua direzione era chiara, solo che non permetteva. Francesca non permetteva di associare se stessa e un lavoro a questa differenza, di visione, di mondo che ha alla differenza che voleva fare, quindi la premessa fondamentale è tutti noi, perché abbiamo un vissuto, perché abbiamo una sensibilità, perché notiamo che il mondo non è esattamente come ci piacerebbe, come lo riteniamo, come riteniamo dovrebbe essere, Proprio per questo tutti noi abbiamo una visione, abbiamo una missione, quindi abbiamo una direzione per la quale noi possiamo lavorare proprio a livello professionale avendo la garanzia che ci entusiasma. Perché capite che se Francesca si mette e si è messa su questa direzione avrà sempre un drive, una determinazione, un entusiasmo enormi perché, perché è una cosa che le sta a cuore, che le interessa davvero allora sia che tu abbia mille passioni mille interessi sia che tu non ne abbia sia che tu abbia degli interessi che pensi non possano mai diventare un lavoro non ti preoccupare facciamo tavola rasa e partiamo tutti da una semplice domanda che è quella che ti consiglio di farti in questo momento ti consiglio o di scrivere o di parlare se sei a casa da sola da solo che è che visione ho io del mondo cioè come vorrei io che fosse il mondo potremmo pensare al mondo tutto insieme enorme o al mondo intorno a noi, al mondo legato al nostro vissuto, alla nostra storia. Ti faccio un esempio, uno te l'ho già fatto, quello di Francesca, che vorrebbe che nel mondo in generale le persone fossero più sensibili verso la natura e l'ambiente. Se, se portassimo un altro esempio che è il mio, di quando ero più giovane, io avendo lavorato come programmatore sia in Italia che in Inghilterra, una cosa avevo notato che Tutte le aziende e anche le persone in generale, perché poi eh, le aziende creano questo problema anche nelle persone, tutte le aziende e le persone hanno paura di portare innovazione. C'è una paura incredibile, però senza innovazione non c'è evoluzione. Anche a livello personale, quando si fanno sempre le stesse cose, diventa una noia. Ecco che eh, quello che la mia visione di come dovrebbe essere in parte il mondo del lavoro è un mondo del lavoro che favorisce l'innovazione sia a livello aziendale che a livello anche personale, innovazione e creatività. Ecco questa è una direzione per esempio che mi interessa, che viene dal mio vissuto e che è una visione di come dovrebbe essere il mondo del lavoro per me. Quindi la domanda è che visione hai del mondo? Come dovrebbe essere il mondo per te per essere migliore? Se il mondo ti sembra una parola troppo grossa Pensa al tuo mondo quello intorno a te, le tue relazioni con le persone a cui vuoi bene o con gli altri, l'ambiente dove lavori, l'Italia. Quindi questa è la prima domanda e poi inizi a scrivere o a parlare. Vai avanti a ruota finché hai descritto bene questa cosa, finché senti che ti risuona, senti che è importante. Perché io non è che sono arrivato così all'innovazione, ho iniziato a dire, mi ah, piacerebbe, cioè secondo me le imprese dovrebbero innovare di più, dovrebbero permettere alle persone di innovare, dovrebbero essere anzi le imprese stesse a spingere le persone a innovare, solo che le persone hanno paura per paura di sbagliare. Allora le, dovrebbero... le aziende dovrebbero favorire una cultura dove l'errore non è visto come una tragedia, ma visto come un modo per imparare, bla bla bla bla bla. E così ho messo in chiaro qual è la mia visione e chiedo anche a te, suggerisco anche a te di fare lo stesso. Una volta che hai chiara questa visione, ok, chiediti innanzitutto una cosa, perché qua potrebbe nascere un problema. Se hai sofferto tanto, magari nel lavoro, come è successo a me, io ho sofferto per tanti anni perché il lavoro non mi permetteva di esprimermi liberamente, e, e, da un lato proprio perché non mi permetteva di innovare, io sono una persona molto creativa e innovativa, è facile, magari, dire: Ecco, io vorrei che tutte le aziende, le imprese permettessero di innovare, che sicuramente è parte di me. Sicuramente è importante per me, ma è anche, anche un po' questo senso di vendetta, di rivincita, no? o di condizione per la quale poi io potrei stare meglio. Ecco. A volte, avere questo senso quasi di vendetta, questo senso di bilanciare per un'ingiustizia, bilanciare per qualcosa di brutto che ci è successo, non ci permette di vedere quello che ci sta realmente a cuore. Quindi una domanda che puoi farti è, che è molto semplice anche perché, a prescindere da quello che, da quello che è il movente per la tua visione, ti permette di espandere la visione ancora di più. La domanda è, ok, se questa tua visione diventasse una realtà, quale sarebbe l'effetto? Allora io pensando all'esempio mio dell'innovazione ho iniziato a dire, beh, se tutte le imprese permettessero di innovare, tutte le persone potessero essere più innovatrici, innovative, creative e quindi mettersi in gioco di più, tutte le persone acquisterebbero una maggior fiducia in sé, una maggior gioia del lavoro e potrebbero finalmente sentirsi libere di esprimere se stesse. Ecco, per me quello che è importante, che poi è la mia missione ora, è la mia visione del mondo, è quello dove ognuno può esprimere se stesso liberamente anche con il proprio lavoro vedete? fare questa seconda domanda permette di andare un pochino oltre a quello che magari c'è un attaccamento iniziale che non ci permette di vedere quello che realmente poi ci sta a cuore quindi cosa abbiamo fatto? siamo partiti dal fatto di dire oddio non so che direzione prendere al chiedermi qual è la mia visione del mondo cioè come vorrei che io fosse il mondo o il mondo intorno a me basato sul mio vissuto e la mia storia e poi ci siamo chiesti se questo succedesse domani, cioè, come sarebbe il mondo? Che, che cosa sarebbe? Cosa permetterebbe a me, alle persone? Abbiamo fatto questa cosa. Ora, questo sicuramente ti dà una direzione che è chiara, che ti sta a cuore, però, ovviamente, ora hai un'obiezione: sicuramente, che è sì, vabbè, quello molto bello, ma come? Quindi non lo considero. Quindi abbiamo fatto tutto questo per niente. No, il problema è proprio questo se non sei arrivato, arrivata a un risultato che ti è chiaro, che dici sì se potessi firmare per in qualche modo lavorare in quella direzione lo farei è perché hai delle resistenze è perché stai considerando che quello che ti sta davvero a cuore è impossibile o che è così grande che eh, non sei all'altezza poi di fare la differenza oppure che non sai un, il come perché magari non hai delle qualifiche, delle competenze, degli studi allora ti svelo un segreto, io non ho mai studiato da coach, io ho fatto crescita personale per me perché stavo male io e mentre facevo questi percorsi e lavoravo con le altre persone, facevamo gli esercizi a coppie, mi sono reso conto che ero molto bravo e mi piaceva molto. Mi piaceva di più lavorare sull'altra persona che lavorare su di me. E quindi più crescevo io e più facevo questi percorsi, e più lavoravo con le altre persone, più praticamente sono diventato un coach senza accorgermene. Poi ho fatto un piccolo master per inquadrare un po' la struttura, insomma, per avere anche delle nozioni, ma alla fine tutto quello che faccio e la differenza che faccio parte sempre dal dell'essermi orientato a, a, ad aiutare le persone a esprimere se stesse, proprio perché io per primo volevo esprimere me stesso, quindi l'idea è se non hai ben chiaro il come, se questa cosa ti sembra impossibile, se non hai le competenze, non ti preoccupare, quello che vogliamo fare ora è trovare per te una direzione chiara e soprattutto che ti sta a cuore, perché quando ti sta a cuore hai entusiasmo, hai determinazione, e il come lo trovi, come disse 50 cent, get rich or die trying, lui disse diventa ricco o muori provando. io ti dico, rendi la tua visione una realtà o muori provando. Io probabilmente non arriverò mai nei miei anni di vita a vedere un mondo, o almeno l'Italia, dove tutti possono esprimere se stessi liberamente col proprio lavoro. Non ce la farò, però spero che in 6, 7, 8 generazioni, un centinaio di anni, ce la si faccia. E non mi importa che non lo vedrò, perché lavorare in quella direzione, dal mio piccolo contributo per quello, mi fa stare bene, mi dà direzione, mi dà scopo, mi fa sentire che la mia vita ha un senso. Quello che vorrei che tu capissi ora, in questo momento, è che trovare quella direzione, metterla a fuoco e a dire sì, è quello che voglio, è la cosa che fa la maggior differenza. Quindi, se già l'hai trovata, se quando parlavi e scrivevi, facendo questi esercizi, hai sentito il, quel, le farfalle, insomma, nello stomaco, il cuore che ti batte, e di dire, oddio, sì, questa è la cosa che vorrei e se potessi dare il mio contributo in quel senso, lo vorrei dare ora, quello è perfetto. Se non sei arrivato, arrivato qua, è perché probabilmente hai delle paure, hai delle barriere, non ti preoccupare. Rifai l'esercizio dando a te stesso, a te stesso il tempo di lavorarci su e accettando che queste resistenze sono forti, perché nella nostra società... Wow, pensare di, di poter dare un contributo per rendere il mondo migliore è considerato qualcosa Oddio, devi essere per forza Gandhi, Martin Luther King o un visionario come Steve Jobs Ma non è vero, tutti possono fare quella differenza, la puoi fare anche tu Quindi a prescindere da come sei arrivato, arrivato in questo momento La domanda potrebbe essere, in ogni caso, va bene, ora come ci arrivo? Quello è molto semplice è quello di iniziare ogni mattina a immergerti in questa visione, quindi rileggere quello che hai scritto, chiudi gli occhi, permetti un pochino di sognarlo, e poi quando sei in quello spazio, senti quell'emozione, chiediti che passo potrei fare, che azione potrei fare per arrivare un po' più vicino? Potrebbero essere azioni molto piccole, quelle per iniziare a dire, nel caso di Francesca fu, vabbè, inizio a chiamare due, tre, quattro persone che conosco, le inizio a portare nella natura e gli faccio vedere quanto è bella. Perché? perché intanto sto sfamando quella direzione, intanto sto dando a me stesso l'idea che questa è una direzione percorribile e che voglio percorrere. Più uno si mette in moto in questo senso, più vengono le idee. Infatti Francesca è passata dal portare due o tre persone al dire, cavolo potrei organizzare dei workshop nella natura, adesso faccio un club di lettura dove leggiamo libri sulla natura e tutti possiamo dire la nostra. E questo le sta iniziando a dare idee professionali, quindi non... Non lascerà il lavoro da insegnante in due giorni, ma intanto sta costruendo qualcosa a lato, qualcosa che la entusiasma, qualcosa che la fa sentire viva e tra l'altro qualcosa che la fa stare così bene che sta portando quella visione pian piano anche con i suoi bambini a scuola perché ne parla di più. E I bambini sono interessati, perché ovviamente la natura è un bel tema e quindi suggerisco anche a te di fare questo. Arrivati a questo punto, potresti avere ancora mille dubbi, potresti avere paure, potresti avere ancora un po' di confusione. Permettimi di venirti ancora più incontro. Ho creato un, un piccolo percorso gratuito, si chiama anch'esso da professione a missione. Ovviamente è un pochino più piccolo del percorso di 12 settimane, ma ci sono 12 video, oltre due ore di contenuti, tre esercizi pratici che veramente ti possono aiutare a trovare qual è la tua direzione, qual è la tua missione poi professionale, perché quello che vogliamo è rendere questa direzione una professione in qualche modo. Quindi, a prescindere che sei già trovato con chiarezza questa direzione o ancora sei un po' titubante, permettimi di offrirti questo percorso gratuito e aiutarti proprio a metterti e ancorarti su questa direzione e iniziare a fare passi concreti verso di essa. Se questo è quello che desideri, semplicemente scrivi nei commenti io, me, lo voglio. Fammi capire che, che lo desideri e ti manderò per messaggio privato il link per registrarti al percorso in forma totalmente gratuita. Questo è un modo per me di dare un contributo oh, e aiutare la mia visione pian piano a diventare una realtà sempre più in fretta, proprio perché mi sta così a cuore. Per cui, se vuoi avere accesso a questo percorso, scrivi io, scrivi me, scrivi dammi l'accesso, scrivi lo voglio, scrivi qualsiasi cosa che mi faccia capire che lo vuoi, ti mando un messaggio in privato. Però non dimenticarti di fare l'esercizio, perché è un ottimo punto di partenza sul quale espandere espanderemo poi proprio durante il percorso gratuito. A presto!